Ma è giusto bagnare adesso? No, sarebbe ah. meglio bagnare o di mattina presto <ride> nella di sera tardi, si ecco, fa come si può. Perché me lo, dicevo, poi me lo diceva sempre mio papà. Eh. Esatto, no, non è giusto bagnare adesso, mm. però si fa col tempo che sia. Questa ci sono le insalate. Ci sono delle piccole serre d'inverno. Diciamo che è un giardino in stile greco-romano, ma in realtà io volevo, fare, volevo è, farlo è, nella forma di un chiostro ma siccome è, non mi è venuto il quadrato in mezzo mi è venuto meglio tondo, è un orto poi l'ho fatto tutto tondo. No perché tu l'hai fatto così tutto a... No. <ride> non è stato proprio... voleva essere sì in forma di un chiostro. posso ingrassare ah ti posso far vedere questa è una misura anti coniglio <ride> purtroppo questa è la viola delle aromatiche allora qua c'è un pruno che ho messo l'anno scorso quindi comincia, comincerà forse quest'anno a fare le prugne eccole qua Anch'io a, anch a casa ho delle erbe aromatiche, solo che mi dispiace tagliarle prenderle. e anche a me? <ride> <Cosa>? <ride> oh, okay. Ho il rosmarino, il ah. timo, così, ma mi dispiace prenderlo. Vedi il rosmarino okay. gli abbiamo tanto ricresce, eh? rosmarino ah. continua a ricrescere, quindi... Poi mi hanno detto Sono che la menta i, allontana i gli affidi e quindi ho messo questi rami di menta sul pruno, sperando che funzioni. Poi qua c'è la malva, che non so ancora come si usa. Però fate i giorni bellissimi. Nel minestrone? Il minestrone è tutto il Sì. Si. Ah, va bene, proverò. Con la malva? Ah. Si. Sì. Una volta guarda si curava il mal di denti, la prumetta, ecco con la qua. malva, eh? Con la guarda. malva si curava il mal di denti? Ah, sì?